buongiorno a tutti oggi vi farò vedere come fare un semplice bavaglino allora io mi sono già tagliata sul cartamodello i tre pezzi che mi servono metterò il cartamodello in visione nel tutorial eh, dunque ho tagliato tre pezzi perché volevo fare con un pezzo di spugna e siccome la spugna non era tanto bella non era un bel bianco ho deciso di fare la spugna al centro e sotto metterò un altro pezzo di cotone più bello che così copre tutto però se la spugna è bella si può fare anche in doppio senza il terzo pezzo che è questo questa volta io lo faccio con tre pezzi che è anche un po più complicato perché viene un po più grosso comunque vediamo il sistema di come confezionare Qui mi sono tagliata anche una taschina, ho tagliato questa tasca eh, uguale diciamo al bavagliolo così e poi metterò 40 cm, 37 cm di fettuccia rossa, io volevo metterla per così e poi mettere un pezzo così a metà e fissare così diventano due tasche, cucirò tutto all'interno del bavagliolo in lineare tutti e tre i pezzi in un colpo solo magari metterò qualche spillo per fissarlo e poi alla fine lasciando aperto un pezzettino per poterlo girare metteremo anche un bottoncino qui che così verrà fissato e si chiuderà è molto semplice ci vediamo in linea novellina e poi c'è questo ho avuto un po' di difficoltà a girare questa parte qui perché appunto come avevo detto ho tre strati quindi è abbastanza cicciotto quindi nel cartamodello il limite se si fa a tre strati magari aggiungere mezzo centimetro tutto intorno che così si va meglio poi a girare oppure se si fa a due strati non c'è nessun problema insomma piano, piano piano con un po' di pazienza ce la si fa non so se ci metterò sto cuoricino adesso vedremo perché mi farebbe voglia anche aggiungere qualcosa ma non lo so magari ditemelo nei commenti cosa ve ne pare un saluto a tutti